Tutti con gli CD di Bano, che signora amica mi rifugo dentro ai tuoi occhi e mi sento Grazie per questa canzone! Giulia, io non vado spesso you so